No. Oggi l'obiettivo sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 10. Direi, come di consueto, di passare su Eclipse e di andare a valutare qual è la situazione da cui partirò. Allora, due packages, un package contenente il consolore, un package dedicato al modello. Nessun package per il DAO perché in questo laboratorio eh, l'attenzione non sarà sui database, non utilizzeremo nessun database, ma sarà appunto sul modello perché andremo a sviluppare un simulatore di eventi, eh, discreti, ad eventi discreti. Direi di dare un random main. Ciò che otteniamo è un'interfaccia grafica molto semplice, con un solo eh, bottone, Simula. Cliccando su Simula, l'utente si aspetta di ottenere i risultati della simulazione. In questo caso, andando a simulare eh, la situazione di un bar, vorremmo poter ottenere il numero di clienti. Uh, entrati nel bar il numero di clienti soddisfatti e il numero di clienti insoddisfatti per fare ciò come dicevo prima dovremo andare a sviluppare un simulatore direi che possiamo partire che cos'è che contraddistingue un bar o almeno noi vogliamo capire quante persone rimangono soddisfatte o insoddisfatte quindi uh, direi la parte, il cuore del bar sono i tavoli i tavoli dove potremo andare a far sedere della gente quindi abbiamo una classe tavolo, la classe tavolo è molto semplice, abbiamo un intero che indica il numero di posti del tavolo e un boolean che ci dice se il tavolo è occupato oppure no. Abbiamo quindi un semplice costruttore, un metodo isoccupato che ci dice se il tavolo è occupato o meno, un metodo set occupato che eh, ci permetterà di dire se il tavolo è occupato o meno e un getter semplice che ci restituisce il numero di posti del tavolo. Un'altra classe che eh, utilizzeremo, che ci servirà, sarà quella che rappresenta i risultati della simulazione. Cosa ci aspettiamo dalla simulazione? Ci aspettiamo dei risultati. Quindi abbiamo una classe, una classe scusate, statistiche, che ci rappresenta tali risultati. Ovvero, cosa vogliamo ottenere? Il numero di clienti totali, il numero di clienti soddisfatti e il numero di clienti insoddisfatti. Avremo quindi un costruttore per settare tutti questi valori a zero, e poi avremo dei semplici getter, come ad esempio get numero di clienti totali, che ci ritorna al numero di clienti totali ovviamente. Un altro getter, un altro getter qua in basso. Abbiamo poi dei setter, un po' particolari, add numero clienti soddisfatti, con il parametro che andiamo a passare al metodo, non andiamo a settare il numero di clienti soddisfatti, ma come suggerisce il metodo andiamo a raggiungere numero di clienti soddisfatti al numero di clienti soddisfatti eh, che già c'era in precedenza stessa cosa per il numero di clienti insoddisfatti. altro numero di clienti soddisfatti di 3 vuol dire che andremo ad aggiungere 3 clienti insoddisfatti anche la classe statistiche molto semplice è stata eh, presentata direi che è il momento di andare a eh, vedere qual è la classe che ci rappresenta gli eventi quali sono i tipi di eventi che possono uh, capitare uh, in un bar? In questo caso avremo uh, due tipi di eventi principali Abbiamo come sempre un enum di event type uh, Event type in questo caso è formato da arrivo gruppo clienti E quindi ci sarà un gruppo di persone che arriva, verrà sistemato al tavolo Oppure uh, potrà magari andare al bancone eh, e poi bisognerà capire se eh, tale gruppo può andare al bancone o no comunque c'è cioè, eh, l'evento arrivo gruppo clienti l'altro evento è il tavolo liberato quando appunto i clienti che erano seduti al tavolo se ne vanno abbiamo bisogno di alcuni eh, parametri per definire bene questo evento un duration di time ovviamente avremo eh, un tempo di eh, arrivo rispetto all'inizio della eh, simulazione potremmo impostare dato che non abbiamo nessun eh, vincolo su ciò a zero il tipo di evento sarà importante per definire appunto per capire che, di che evento si tratta il numero di persone la durata una tolleranza che poi andremo a capire bene che cos'è ma in sostanza è un double che ci dice quanto una persona è tollerante al fatto eh, di eh, essere accomodata al bancone e eh, appunto di non potersi sedere al tavolo è un tavolo se eh, le persone saranno sedute al tavolo allora a questo punto avranno un, un tavolo assegnato abbiamo quindi un costruttore per settare tutti i parametri e poi abbiamo una serie di getter in questo caso solo i getter ci interessano molto importante oltre al toString abbiamo un metodo compareTo di cui facciamo l'override cosa andiamo a comparare? andiamo a comparare il time ovvero come Abbiamo detto prima, l'orario di arrivo rispetto all'inizio della simulazione. Perché ovviamente prima un evento eh, arriverà, prima dovrà essere eh, valutato. Direi che per quanto riguarda event siamo a posto. Ciò che ora dobbiamo andare a fare è sviluppare il simulatore. Partiamo definendo un modello del mondo. Ovvero, in questo caso, cosa ci servirà? ci servirà un private list di che cosa? una lista di tavoli quindi tavoli dobbiamo poi andare a settare i parametri di simulazione iniziamo con il numero di eventi che abbiamo deciso essere 2000 2000 saranno gli eventi che simuleremo poi dobbiamo definire private int tempo di arrivo tra un cliente e l'altro, ovvero tra un evento e l'altro massimo, che sarà di 10 minuti. Poi possono arrivare nel nostro bar, nel nostro locale, eh, delle persone in gruppo fino a massimo di 10. Quindi il numero di persone massimo, massimo eh, che possiamo accogliere nello stesso evento. minima, quanto potranno stare queste persone nel par è eh, un parametro che fissiamo a 60 e poi analogamente avremo una durata eh, massima che fissiamo a 120 a questo punto abbiamo già parlato prima di tolleranza avremo un float tolleranza massima, la tolleranza massima dei clienti sarà eh, di eh, 0,9% e un altro vincolo private table, un'occupazione minima dei tavoli del 50% ovvero se abbiamo occupazione, se arrivano eh, due persone non possiamo eh, sistemarle in un tavolo. 10. E questi eh, sono appunto i parametri della simulazione. Poi potremmo avere dei risultati, quindi dei valori eh, calcolati che sono private abbiamo definito la classe statistiche, quindi avremo un oggetto stat. Una coda degli eventi. La coda degli eventi è una struttura dati utilizziamo una struttura dati eh, nuova T q t eventi okay, qua manca una e eh, che chiamiamo q ok fino a qua ci siamo a questo punto direi di iniziare a implementare i metodi che ci interessano iniziamo dal metodo carica tavoli allora, noi abbiamo un bar quindi abbiamo una certa situazione iniziale e dobbiamo crearci eh, questa situazione ovvero quanti tavoli abbiamo ad esempio nel nostro bar di, eh, punto tavoli uguale new array list ok a questo punto immaginiamo ovviamente questo è un array list a questo punto immaginiamo di avere un metodo aggiungi tavolo che ci permette di aggiungere tavoli al nostro modello. Aggiungi tavolo sappiamo che abbiamo due tavoli da 10, abbiamo, quindi aggiungi tavolo 4 tavoli da 8, abbiamo ancora 4 tavoli da 6 e abbiamo ancora 5 tavoli da 4 questo è il nostro modello ovvero il nostro bar presenta questa determinata conformazione iniziamo ordinando eh, tis.tavoli poiché sarà bene averlo eh, avere un, un, un array ordinata ordinato eh, poiché riusciremo a, a cifrare su tavoli il primo posto disponibile Sarà anche il posto che, eh, più piccolo che può eh, ospitare i clienti che sono arrivati Quindi, Dispunto E poi uh, ci serve un comparatore Per forza, perché dobbiamo capire con che logica mettere prima un tavolo rispetto all'altro Lo possiamo fare eh, qua all'interno Cosa ci serve? Dobbiamo fare un override farlo a mano così Fabric int dobbiamo implementare compare in questo caso tra un tavolo o1 e un tavolo oggetto 2 cosa ritorniamo? dobbiamo fare in modo che i tavoli più piccoli siano eh, i primi quindi get n posti meno o2 punto, get n posti in questo caso se O1 avrà meno posti rispetto a eh, O2, passerà per primo. Ci siamo a questo punto. Mettiamo un bel punto e virgola e ci siamo. Direi che il metodo carica tavoli di per sé è terminato. Ebbene, dato che abbiamo utilizzato il metodo aggiungi tavolo, eh, andare a sviluppare tale metodo. Quindi passiamo a aggiungi tavolo prende in input, abbiamo detto, il eh, numero di tavoli e il numero di posti per tavolo, quindi in questo caso possiamo fare un for che parte da i uguale a 0, i minore di numero più più, ci creiamo l'oggetto tavolo, quindi possiamo fare new di tavolo. Cosa ci serve per crearlo? Ci serve n posti e falso perché all'inizio il tavolo non sarà eh, ovviamente occupato e andiamo ad aggiungere a this.tavoli.add che cosa? Il tavolo. Grazie a questo metodo eh, andremo ad aggiungere appunto i tavoli che eh, dobbiamo aggiungere. Carica tavoli quindi a questo punto è davvero terminato possiamo passare all'altro metodo che ci interessa, carica eventi ovvero dobbiamo caricare tutti gli eventi che poi faranno della mia simulazione una simulazione vera e propria quindi partiamo definendo una duration l'arrivo all'inizio dato che non ci sono dati dichiarati possiamo dire che duration of minutes 0 possiamo partire a tempo 0 e poi dovremo andare a inserire tutti gli eventi che eh, ci siamo imposti appunto di simulare almeno quelli iniziali poi è ovvio che andranno a crearsi eh, degli altri eventi in base a come la simulazione avanza quindi this punto di eventi e in più più ok dobbiamo quindi dare del carburante alla nostra simulazione int numero di persone allora, possiamo fare un cast ad int, di che cosa? Dobbiamo dare un certo grado di stocasticità al nostro, alla nostra simulazione, eh, sappiamo qual è il numero di persone massimo che eh, può arrivare insieme, quindi possiamo fare math.run, lo moltiplichiamo per this.numero di persone massimo e aggiungiamo 1. In questo modo, qua, otteniamo un valore tra 0 compreso 1, escluso, al massimo otteniamo 0,99 moltiplicato per il numero di persone massimo, in questo caso eh, mi pare avessimo impostato 10, così è, quindi otteniamo una sorta, al massimo da questa operazione eh, 9,99, eh, una cosa di questo tipo, più 1 arriviamo a 10,99, al massimo facciamo un casta int, arriviamo al massimo a 10 altrimenti nell'altro caso da 0, che eh, non è un evento, se arrivano 0 persone, il numero minimo è 1. E quindi questo è corretto. Passiamo a duration. Anche la durata deve essere eh, dotata eh, di una certa stocasticità. Quindi duration.of minutes. Abbiamo eh, dei dati, sappiamo che la durata minima deve essere rispettata, quindi minima per forza. Eh, a questa eh, durata minima possiamo aggiungere un contributo che possiamo calcolare come math.random. Per che cosa? Ovviamente non dobbiamo neanche eccedere la durata massima, quindi possiamo fare dis durata massima meno dis.random durata minima a questo punto cosa abbiamo detto la durata sarà durata minima più un contributo variabile tra 0 e 1 in sostanza di quello che manca per arrivare alla durata massima eh, quindi appunto passiamo da durata minima a durata massima ogni evento avrà una durata che ovviamente non possiamo sapere a priori, a priori e questo è eh, il motivo per cui facciamo una simulazione una tolleranza e anche questa tolleranza dipenderà dal eh, gruppo di clienti che arriva non sarà uguale per tutti abbiamo però una tolleranza massima quindi in questo caso basta moltiplicare il risultato di math random con la tolleranza massima a questo punto direi che abbiamo tutto per creare un evento new event cosa ci serve? l'arrivo per forza dobbiamo sapere quando arriva l'evento di che tipo è? Beh, noi stiamo creando eventi di tipo arrivo gruppo clienti, numero di persone, durata, tolleranza e poi null, perché il tavolo non sarà sicuramente assegnato in questo momento. Ok, aggiungiamo l'evento alla nostra coda, si aggiungerà nel modo corretto perché andiamo a eh, generare eventi e poi li ordiniamo per time, dobbiamo però eh, sistemare arrivo, arrivo sappiamo che dovrà essere incrementato, dobbiamo aggiungere dei minuti, abbiamo un vincolo anche su questo, aggiungiamo 1 più, possiamo fare così, int di math random per this. Ok, questo perché sappiamo che i clienti arrivano al massimo eh, ogni 10 minuti, ma potrebbero arrivare prima. Ovviamente, no, allo stesso momento ci diamo un 1 eh, di eh, diversità. Molto bene, il caricamento direi che è eh, completato. A questo punto, possiamo passare a un altro metodo. Eh, al metodo init, che ci permette di inizializzare tutto dovremo all'inizio caricare i tavoli perché dobbiamo avere eh, appunto un modello che rispecchi il nostro bar this.q dobbiamo crearci una coda priorità new eh, q carichiamo gli eventi Dato che vogliamo raccogliere dei risultati, andiamo anche a inizializzare this.stat e quindi new statistiche Molto bene, avremo statistiche ovviamente apriamo e chiudiamo il nostro consumatore avremo un metodo run eh, che ci permetterà di mandare avanti la simulazione Andremo avanti fino a, quando? fino a quando avremo terminato tutti gli eventi. Quindi, finché. ce la posso fare. q.is empty? ok. Finché la nostra coda non è vuota, prendiamo un evento e lo prendiamo dalla nostra coda. Uh, ci servirà un poll, ok? Possiamo stampare per fini di debug ciò che sta succedendo. Print ln del nostro evento. E processiamo l'evento. Nulla di più a livello di run Quello che uh, sarà interessante capire è come processare l'evento. E quindi dovremo sviluppare un uh, process event che ci permetta di: sviluppare bene la simulazione a questo punto ci manca solo più il metodo process event ovviamente qua c'è un get di stat questo possiamo farlo adesso ovviamente dobbiamo ritornare alle statistiche ciò che ci manca però appunto è questo process event partiamo e partiamo con un switch e punto get Dobbiamo capire che tipo di evento ci sarà quindi case l'evento più complicato da gestire è arrivo gruppo clienti questo è un primo eh, caso l'altro caso è eh, l'evento in cui il tavolo si sia liberato quindi l'altro case sarà Tavolo liberato a questo punto break ok dobbiamo gestire l'arrivo di gruppo clienti e l'arrivo eh, di un evento di tipo scusate, l'arrivo del gruppo di clienti e l'arrivo di un evento di tipo Tavolo liberato iniziamo con l'evento più complesso quando arrivano dei clienti aggiungiamo aggiorniamo scusate subito le statistiche quindi aggiungiamo il, clienti, il numero di clienti al numero di clienti che già erano presenti che già sono entrati nel bar a questo punto dovremo cercare un tavolo come lo facciamo? facciamo un for tavolo this.tavoli e andiamo a vedere dobbiamo chiederci se possiamo assegnare il tavolo o no quindi se non è vero che t is occupato se il tavolo è libero e se t.get n posti è maggiore o uguale di e.get numero persone e, ovviamente il tavolo deve contenere tutte eh, le persone che vogliamo inserirci vogliamo farla accomodare meglio però deve anche essere vero che non possiamo dare un tavolo eh, da 10 a eh, una coppia quindi deve essere anche vero che t.getPosti eh, per tis.occupazione minima sia uguale anzi, minore uguale minore uguale di e.get numero persone se tutto ciò è vero allora, cosa potremmo fare? allora, qua ci siamo chiesti il tavolo occupato? no, benissimo il tavolo ha abbastanza posto? Eh, sì, bene è vero che supponiamo che il tavolo contenga eh, abbia 10 posti il tasso di occupazione è del 50% quindi qua ci salta fuori un 5 se 5 è minore del numero eh, di persone ovvero se noi abbiamo 7 eh, persone benissimo il tavolo eh, sarà sufficientemente diciamo così eh, riempito poi questo è un parametro di scelta possiamo dire non ci interessa tasso di occupazione mi, eh, massimo anzi minimo scusate può essere del 0.1 e va bene o uguale eh, se un tavolo occupato al 10% noi già va bene questo è un parametro che poi eh, in fase di simulazione possiamo valutare se ciò è vero però abbiamo trovato un tavolo, ok? Uh, bene, abbiamo finito da questo punto di vista, possiamo uscire, il primo tavolo che troverà, troveremo sarà il tavolo anche più piccolo che soddisfa il requisito perché abbiamo ordinato uh, il tutto. Non basta però, quindi se il trovato è diverso da null, usciti eh, dal ciclo o perché l'abbiamo trovato o perché non l'abbiamo trovato avremo comunque trovato che sarà o nullo o sarà qualcosa se è diverso da null molto bene system.out.format possiamo fare una bella stampa sedute per cento di persone a tavolo da per cento Posti. quindi e.get numero di persone e trovato punto get esatto trovato .get. mi pare fosse così posti ok dovremmo esserci trovato ho scritto qualcosa evidentemente che non è trovato cannot be resolved ovviamente perché qua in cima io ho lavorato su trovato abbiamo un tavolo trovato no, guarda, no. ok molto bene abbiamo delle persone soddisfatte quindi start.add numero clienti soddisfatti che abbiamo fatti sedere quindi è andato tutto bene get numero di persone trovato il nostro tavolo lo sentiremo occupato e diremo true ok sappiamo però che queste persone a un certo punto si alzeranno e quindi dovremo eh, generare un nuovo evento un nuovo evento sarà generato quindi in più andiamo ad aggiungere un evento new Get, e punto get time plus dobbiamo dire quando andrà l'evento e sto mettendo troppe parentesi e punto get durata e fino qua ci siamo a questo punto ci serve un event type punto tavolo liberato, questo sarà l'evento che genereremo il tipo e.get numero di persone ci manca un e.get durata e.get tolleranza e il tavolo che questa volta abbiamo sarà eh, trovato spero di non aver commesso errori con le parentesi così non sembra Uh, e questo direi che è la fine del nostro if quindi facendo un riassunto uh, se uh, abbiamo un evento arrivo gruppo clienti aggiungiamo il numero di clienti totale cerchiamo un tavolo per questi clienti se lo troviamo abbiamo un trovato che sarà un tavolo che ci rappresenta punto. Abbiamo un trovato che ci rappresenta un tavolo se è trovato è diverso da null quindi possiamo far sedere delle persone, aggiungere un numero di clienti soddisfatti sentiamo il tavolo occupato e generiamo il prossimo evento eh, che appunto corrisponde a quando le persone eh, se ne andranno e quindi libereranno il tavolo questo però non è l'unico caso perché purtroppo c'è anche il caso in cui noi non siamo riusciti a, a trovare un tavolo disponibile dobbiamo chiederci, queste persone accetteranno di sedersi al bancone e quindi possiamo crearci un tavolo bancone con mf.random un numero che andrà a 0 e 1 uh, escluso ci possiamo chiedere se il bancone ovvero questo, uh, questo numero uh, casuale che abbiamo trovato è minore di e.get tolleranza, allora sì le persone accettano di andare al banco ovviamente supponiamo di eh, avere un get tolleranza di 0.1 il fatto che questo random ci abbia restituito un numero minore di 0.1 beh la probabilità esiste ma è molto bassa se eh, la tolleranza è dello 0.9, molto facilmente mafrandom ci avrà sul un numero minore di 0.9. Non è detto, ma è molto facile. Se quindi le persone accettano di andare al eh, balcone, molto bene, perché possiamo aggiungere clienti soddisfatti. E appunto get numero di persone. Molto bene. Se così non fosse, purtroppo queste persone decidono di andarsene. Quindi stat, quindi le persone se ne vanno a casa, o almeno cambiano bar, stat.add numero clienti insoddisfatti e.get punto get numero persone. E questo è ciò che succede. Se troviamo un tavolo, aggiungiamo il numero di clienti soddisfatti e generiamo un nuovo evento per il futuro, se il tavolo non lo troviamo ci chiediamo se siamo abbastanza fortunati da accomodare le persone al bancone oppure no, quando lo sappiamo eh, sarà la simulazione a dirci cosa succede Per quanto riguarda l'evento a vivo gruppo clienti direi che eh, siamo a posto Per quanto riguarda il tavolo liberato è tutto più semplice E.get tavolo sentiamo occupato a false. a ciò che otteniamo è che eh, una volta liberato il tavolo possiamo accogliere nuovi clienti perché noi andiamo a settare opportunamente a false eh, l'occupazione del tavolo direi che la nostra classe simulator è completata ciò che eh, ora possiamo andare a vedere è il modello in realtà il modello è molto semplice il modello si basa su una classe simulator avremo dall'esterno una classe simulare che ritorna delle statistiche Uh, simula, che cosa fa? inizializza la simulazione ovvero se torniamo qua il nostro init carica i tavoli uh, crea una coda priorità carica gli eventi, almeno quelli iniziali e abbiamo delle uh, statistiche create tranniamo la simulazione quindi processiamo gli eventi e ritorniamo uh, le statistiche per quanto riguarda il controller, la classe è altrettanto facile, abbiamo un solo metodo, HandleSimula. HandleSimula chiama il modello, si basa su di esso, chiede di simulare la situazione e appende i risultati, ovvero string format, totali, soddisfatti, insoddisfatti. E andiamo a prendere start get numero clienti totali, start get numero clienti soddisfatti. È stato detto numero clienti soddisfatti che appunto ci sono tornati indietro dal nostro modello. Direi che abbiamo terminato, possiamo andare a vedere che cosa, che cosa succede. Allora, main RAM, se vogliamo, ok, in questo caso eh, 10.945 clienti, di cui 8.000, quasi 9.000 soddisfatti e circa 2.000 insoddisfatti. Fare tante simulazioni siamo intorno al, al 2000, qualche volta 1800, 2002, adesso tra cioè i e 2000 clienti sono insoddisfatti. Ovviamente a questo punto, eh, possiamo chiederci cosa possiamo migliorare per eh, avere più clienti eh, soddisfatti. Allora, ovviamente, se noi avessimo una durata minima o una durata massima eh, diversa possiamo migliorare le cose però questo è un qualcosa che non dipende troppo da noi perché il fatto che un cliente stia dai 60 ai 120 minuti nel nostro bar appunto non è un qualcosa che noi possiamo possiamo tanto appunto eh, gestire quello che possiamo gestire è un numero di tavoli maggiore un numero di tavolo eh, minore eh, gruppi maggiori o gruppi minori la tolleranza delle persone Un'altra cosa che volevo dire, su cui va bene ragionare, è che cosa succede se noi non ordiniamo i tavoli in questo modo, ma li ordiniamo al contrario, ovvero andremo poi a prendere nella nostra simulazione il, tavolo, eh, il primo tavolo disponibile, che però magari è molto più grande, è vero che deve rispettare il 50% dell'occupazione, ma magari andiamo a eh, dare un tavolo da 10 posti, ha un gruppo da 5 e magari ce n'era uno da 6 disponibile eh, semplicemente andando a invertire i segni qua ciò che succede è che questo è un comportamento sbagliato da parte del gestore perché tra i tavoli liberi che cosa va a fare? va a scegliere eh, il tavolo eh, che non fitta meglio diciamo, eh, il gruppo di clienti che arriva solo cambiando ciò se noi vi ramiamo simuliamo il numero di clienti soddisfatti adesso non scende mai sotto i 2000 e ovviamente è molto più alto, siamo sui 2600 di media circa. Questo in realtà è eh, un errore appunto come dicevo da parte del gestore, però è importante capire bene quali sono le conseguenze di questo errore. Giocando con questi parametri possiamo ottenere risultati diversi. Direi che anche per questo laboratorio è tutto. Questa volta ci siamo eh, concentrati molto sulla classe simulator, eh, perché appunto lo scopo del laboratorio era di iniziare a lavorare con la simulazione ad eventi discreti. Il modello e la simulazione in questo caso eh, sono stati abbastanza semplici, eh, non troppo complessi, però ovviamente eh, da qui si può partire per sviluppare i simulatori. Eh, anche molto molto più eh, più complicati direi che è tutto alla prossima settimana